Smart Mobility and Vending a Venditalia e io sono Laura Laposta, caporedattrice del Sole24 Ore, responsabile dell'inserto Rapporti 24, quindi anche di tutti i rapporti sullo sviluppo sostenibile del Sole 24 Ore pubblicati ogni due mesi con regolarità da 12 anni. Ho quindi accolto con grande interesse l'invito eh, di Dia Design Group eh, di presentare questa nuova soluzione eh, veramente molto innovativa sul fronte della Smart City e del vending applicato ai nuovi bisogni dei consumatori, che sono dei bisogni molteplici, molto ricchi, molto diversi dai precedenti, in particolare sul fronte dei millennia, ma che sono anche degli obiettivi importanti che dobbiamo raggiungere a livello comunitario. In particolare sul fronte degli obiettivi di sviluppo sostenibile abbiamo dei vincoli europei e quello dei trasporti del 20% bisogna arrivare al 21% di energia pulita al 2030, parte da un dato molto basso attuale che è il 6,4% del 2015, quindi vedete bene che mentre su altri fronti dello sviluppo sostenibile il nostro paese è molto avanti, in particolare sul fotovoltaico, sull'energia pulita, sui trasporti invece siamo molto indietro. Si prevede quindi un grande piano, eh, anche favorito dal nuovo governo che l'ha messo tra i primi posti dei suoi obiettivi di azione politica, si prevede un grande piano di incentivi alla mobilità pulita, alla mobilità elettrica e ibrida. Quindi ci sarà un grande piano di elettrificazione del Paese attraverso eh, migliaia e migliaia di colonnine elettriche, così come si è fatto in tutta l'Asia in Giappone in particolare e così come sta facendo la Cina nel momento in cui ci sarà questo affollamento di colonnine elettriche per ricaricare le auto pulite che circoleranno sulle nostre strade ci sarà, si apriranno spazi anche per rendere queste postazioni di ricarica non solo come dire, momenti passivi di consumo e ricarica che dureranno 15-20 minuti ricordiamolo occasioni di aggregazione, aggregazione sociale, eh, soddisfacimento di nuovi bisogni come anche la ricarica dei cellulari, una, un momento di sosta, l'accesso a una parafarmacia, vedete ecco alle nostre spalle tutte queste soluzioni che naturalmente sono incentrate sulle soluzioni del vending eh, che voi vedete in questa bellissima fiera e di cui l'Italia è il leader mondiale. Ma ehm, aggregate insieme per la prima volta, tutte insieme per in modo intelligente per eh, entrare mh, nella Smart City da protagonista. Quindi siamo alla nascita di un nuovo segmento di consumi e industriale un nuovo eh, modello di business per il vostro settore, il vending. Quindi io do subito la parola ai, ai tre padroni di casa che eh, um, ci salutano e eh, poi entriamo più nel dettaglio per vedere questo nuovo segmento di business per il vostro comparto, come potrebbe svilupparsi. Do subito la parola a Paolo Borgio che è il direttore commerciale di Fiera Milano, il padrone delle, delle mura in cui stiamo camminando. Prego. Buongiorno a tutti, eh, a nome di Fiera Milano do il benvenuto a Venditalia e, e ovviamente ad A-Design. Eh, la manifestazione va bene, cresce, è importante, siamo molto soddisfatti e lo vediamo dal punto di vista di crescita del numero degli espositori, in crescita del numero dei visitatori, in crescita della presenza sia come espositori che visitatori della parte estera internazionale. La manifestazione va bene perché fondamentalmente abbiamo un'associazione alle spalle molto forte, confida, molto presente sul mercato, molto operativa, molto concreta, in un forte dialogo appunto con gli operatori. Cresce perché siamo in un settore che è leader, eh, come diceva prima la dottoressa, il, il mondo del branding in Italia è leader in Italia e nel mondo e questa leadership l'abbiamo perché c'è anche tanta innovazione. All'interno della de, de, de manifestazione troviamo tante novità di prodotto, soprattutto di macchine e quello che ha fatto la design oggi è, è un elemento di fortissima innovazione dal mio punto di vista. Eh, io sono stato due o tre anni fa in, in Giappone e sono rimasto fortemente meravigliato dal numero di vending machine che c'erano lungo la strada e dallo sviluppo enorme che aveva il mondo del branding, ecco credo che questa formula e questa proposta sia particolarmente innovativa un po' per l'Europa, eh, l'aspetto innovativo che trovo nell'azienda, nell che è peraltro è un'azienda giovane ha circa 10 anni di storia Sta nel fatto di aver trovato, oltre che una ricerca e sviluppo interna, di aver trovato dei partner forti con cui portarla avanti. Quindi abbiamo Intesa San Paolo, abbiamo Enel, abbiamo l'Università La Sapienza, si è trovato quello che.. È... Spesso ci recriminiamo a noi italiani come dire, una difficoltà a trovare partnership e a lavorare in, in sinergia l'uno con l'altro. Ecco, quello che ha fatto da design è esattamente corretto. C'è un tema di Green Economy che è molto importante e che quindi abbraccia quelli che sono gli sviluppi futuri e quindi da parte nostra un forte complimento e per... Il livello di innovazione che troviamo nella manifestazione, per l'attenzione che le aziende hanno verso questa manifestazione, quindi nel portare avanti quelli che sono i progetti di innovazione, presentati in questo caso grazie, grazie a tutti e buon lavoro grazie, grazie. Massimo Traplessi, Presidente Confida allora questo settore tradizionale, un po' Saturo in Italia ha bisogno di nuovi sbocchi, di nuovi mercati di nuove soluzioni, non può vivere di solo export, quindi ehm, questa è la sfida dell'innovazione e la sfida del vostro comparto? Sicuramente sì eh, io voglio dare qualche numero per dare l'idea di cosa vuol dire il in Italia, siamo, parlavamo di leadership, è un vero Made in Italy, il semplice motivo è che abbiamo 810.000 macchine installate sul territorio, siamo il primo paese a livello europeo, forse seguiamo soltanto il Giappone, come accennava prima Borgio, per un semplice motivo che noi non siamo ancora sulla strada. Quindi eh, vogliamo sicuramente crescere, la, il vending oggi sta cambiando, sta cambiando la tecnologia, la, smart, la, la machine diventa smart machine, eh, c'è un'interconnessione tra l'utente finale e la macchina e questo fa sì che eh, oggi il nostro consumatore si avvicini alla macchina con più curiosità, trova molte più eh, possibilità, quindi riesce per la prima volta a crearsi una propria bevanda attraverso un touch, attraverso un'app e, e riesce a trovare quello che prima non trovavano il distributore automatico e, e tutte queste iniziative che fanno sì che il mondo dei vendi possa crescere ulteriormente perché giustamente diceva lei prima che è un mercato saturo, è saturo per quanto riguarda i luoghi chiusi, non è saturo per quanto riguarda i luoghi al pubblico aperti e queste iniziative, come quella di Liza dà questa opportunità a tutto il settore. Quindi come confida noi sponsorizziamo queste nuove idee, le sponsorizziamo perché vogliamo sì che il, il vending diventi sempre eh, più importante nel mondo tradizionale dell'economia ma soprattutto venga riconosciuto come qualcosa di veramente eh, innovativo e di qualità, perché spesso e volentieri in passato si è associato il vending a poca qualità. Eh, io voglio dirlo, dirlo in queste occasioni che il vending non è poca qualità, la qualità del vending esiste, non bisogna cercare sempre di, eh, soprattutto l'utente finale o il nostro interlocutore che può essere il, il, colui quale decide di mettere le macchine all'interno di un posto chiuso, lottare sul prezzo perché il prezzo, eh, spesso volentieri oggi il consumatore vede un prezzo sulla macchina che non è esattamente quello che viene pagato al gestore che mette la macchina in locazione ma spesso ci sono dei ristorni soprattutto a livello pubblico che danneggiano la qualità del settore la macchina del caffè permette o la macchina dello snack permette di fare un servizio di qualità se il consumatore finale o chi decide di mettere la macchina permette di avere un prezzo giusto assolutamente Vogliamo tutti una fetta piccola di una torta più grande e l'obiettivo è far crescere la torta, quindi molto giusto. Ernesto Piloni, presidente di Vinditalia, organizzatore di questa manifestazione. Avete numeri record? Abbiamo numeri record. Il 2018 è anche il ventennale della manifestazione, siamo alla decima edizione. Abbiamo oltre 300 aziende rappresentate provenienti da 20 paesi e una percentuale altissima di nuovi espositori, oltre 60 per cui ben una percentuale di rilievo. Via Design dimostra che la manifestazione si rivolge sempre al futuro, cerca di creare chiaramente abitudini, capisce quali sono i trend di mercato e le esigenze. Queste, Urban Mobility sono sicuramente un approccio al, al, al cliente e alla popolazione che saranno di grande impatto. Benissimo, grazie. Allora io vi lascio liberi di andare in fiera a fare da altri clienti e vi ringrazio e chiamo qui, eh, prima di dare la parola al Presidente Porrello, chiamo i relatori della tavola rotonda successiva pregando di spegnere il microfono, grazie. Perfetto, allora, eh, Leonardo Valle, benissimo, allora il professore Fabio Massimo Frattale Mascioli, responsabile Pomos, Università La Sapienza, ci siamo già salutati prima, prego, grazie vicino a me, ingegner Ruggero Recchioni, è, dove, eh, è proprio lui, è venuto Ruggero, va benissimo, grazie. Head of Industry Innovation e l'Innovation Center di Banca Intesa San Paolo e Daniele Rosato di NX. Benissimo. Lasciamo la parola adesso a Diatesign Group che ci spiega nel dettaglio questa soluzione. Noi ci siamo. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Una, un saluto da parte del CEO di Adesign Group, Edino Corrello. Grazie. Allora per prima cosa voglio ringraziare tutti quanti voi che siete qui presenti. Buongiorno a tutti. Io voglio innanzitutto ringraziare Laura per aver accolto l'invito a presentare questo importante progetto in noi. Laura Laposta è un illustre giornalista del 24 ore premiata per la sua grande idea innovativa e sociale grazie voglio salutare e ringraziare i rappresentanti dell'istituzione che hanno deciso di essere presenti e dare un contributo a questa iniziativa la DIA Design è un'azienda leader in Europa grazie all'innovazione continua che ha nella distribuzione automatica nello stand 1, nello stand che abbiamo qui di fronte, esponiamo tutte le novità del vending, dall'indoor al comparto dell'outdoor. Abbiamo dato uno spazio al settore dell'Oreca, dell'OCS, che sta avendo un incremento molto interessante, dove noi cerchiamo di dare, oltre alle strutture, anche un design del Made in Italia. Oggi qui, oggi qui nello stand dell'innovazione con soddisfazione vedo realizzate le mie idee e progetti legate all'urban vending. il merito va dato a molti miei collaboratori in particolar modo a una persona che ho voluto fortemente alla guida della mia azienda persona di grande esperienza Leonardo Valde È una persona molto ambiziosa che ha scelto il mondo della distribuzione automatica per le tante possibilità di sviluppo in progetti innovativi e per essere vincenti ha creato intorno a sé una squadra di professionisti che oggi sono qui presenti. Grazie. Con il loro supporto gli obiettivi si amplificheranno in grandi progetti per far crescere nuovi stimoli e per fare business. Concre, concretizzeranno e rafforzeranno le idee del suo giusto percorso rendendoli attuali. Leonardo Palle ha coinvolto oggi parte di grande rilievo che sono tutti qui presenti e voglio ringraziare di cuore. Con ciò io voglio chiudere, eh, sono soddisfatto di questa iniziativa che abbiamo avuto per i, i nuovi stimoli che stiamo cercando di dare a un canale parallelo al vending tradizionale che avrà un percorso nello, nel Nell'Urbabendi. Grazie, grazie. grazie a tutti. Le idee nascono da, dalla voglia di fare e dalla passione. Grazie a tutti, sono Leonardo Valle, sono il direttore generale di questa bellissima azienda che è la Dea Design. Adesso entriamo nel vivo della manifestazione, grazie a tutti gli intervenuti. Volevo ringraziare i partner di questo progetto. Mi unisco ai ringraziamenti del, del, del CEO della mia azienda Dino Borrello perché è il vero motore dell'innovazione di questo settore da una vita e capisco la sua emozione nel veder realizzato ciò che era nella sua testa ma era difficile da portare. Perché oggi è possibile, perché questa è la novità. Oggi è possibile perché... Quello che è stato il drive del paese da sempre, dell'Italia e dell'Europa, cioè l'automotive, ha deciso di migrare sulla mobilità elettrica. Il paese sta, vi, sta virando in modo veloce sulla mobilità elettrica e noi siamo qui oggi insieme ai nostri partner con un'idea che riteniamo vincente. Oggi nasce l'Urban Smart Mobile Vending. L'Urban Smart Mobile Vending è un marchio italiano registrato dalla DIA Design Group presso la società italiana Brevetti e presso la SIAE. abbiamo una mission che è chiara unire l'urban vending alla smart city perché questo è il futuro che crediamo essere del nostro paese nelle infrastrutture abbiamo anche una matrice etica di questa impresa che vogliamo condividere con i nostri ospiti noi siamo imprenditori che hanno raggiunto l'apice delle loro attività professionali questa è una iniziativa che noi apriamo al vending. Noi diciamo al vending, leader in Italia e dell'Europa, che questo è il futuro del vending al di fuori di un mercato che è saturo, come ci ha detto il nostro presidente di Confindustria. Ci sono due scenari: guidare i processi o essere guidati dai processi. La nostra scommessa qui oggi è dire al vending italiano europeo di guidare il processo dell'innovazione nel nostro paese per quanto riguarda l'infrastruttura elettrica con un occhio alle nostre eccellenze, l'università, la grande impresa italiana e l'innovazione negli strumenti tecnico-finanziari e abbiamo in casa, in Italia, in Europa la chiave per guidare questo processo industriale. Questa è la missione. Abbiamo la casa che è questa, abbiamo le tecnologie che sono nostre e abbiamo i leader delle grandi aziende che sono qui oggi. Il nostro sogno è vedere a partire dalle periferie delle nostre città e non dai centri, questo tipo di tecnologia e di servizio per i cittadini del nostro paese. Lascio la parola a Laura e vi ringrazio a tutti di cuore per essere qui. Leonardo cerchiamo di capire esattamente di che, stiamo, di che stiamo parlando. Allora immaginiamo quindi che Enel, dove posizionereste la colonnina elettrica? Lì di fianco, no? ipotizziamo questo, questo scenario, no? un paese pieno di colonnine elettriche, migliaia. Dov'è il microfono? Grazie. Poi una soluzione del genere che può essere off grid, ma questo non, non diciamolo che è off grid, se no non vi piace. Diciamo che è stand alone, stand alone. Ha ah, sopra i pannelli fotovoltaici, eh? quindi può essere completamente autosufficiente usare energia pulita. Ali, ah, professore, mi aiuta a raccontarle le batterie per l'accumulo. Di che si tratta? Che batterie sono? È acceso? Si sente? Che batterie sono? Proprio 30 allora, secondi? Sono batterie stazionarie, quindi diverse da quelle che vanno dentro i veicoli, che hanno caratteristiche di sì, sì. compattezza e leggerezza eh, per esigenze di mobilità. Queste sono batterie che sono concepite per durare nel tempo, sono batterie tradizionali come concezione, che durano 20-25 mila cicli, quindi parliamo di una durata media in vita di 40 anni quindi sono una sorta di dispositivo monta e dimentica che viene concepito proprio per eh, installazioni stazionarie per essere legate alla fonte rinnovabile in questo caso vediamo il fotovoltaico ma non è limitato al fotovoltaico potremmo avere eh, il mini-eolico, il mini-hydro qualsiasi fonte rinnovabile può essere connessa a un dispositivo del genere hai parlato giustamente di stand-alone off-grid, io parlo invece di estensione della rete di distribuzione elettrica perché vi ricordo solo, poi non voglio entrare più nel tecnico, che i momenti di ricarica del veicolo elettrico sono momenti di massimo consumo, no? perché è in quel momento che il veicolo richiede potenza ma io non posso concepire una rete elettrica dimensionandola sulle massime potenze richieste perché sarebbe estremamente costosa il sistema di accumulo è una sorta di tampone, permette di avere una rete di distribuzione elettrica ragionevolmente costosa e permette di fornire potenza in momenti di richiesta di pico, oltre a rappresentare effettivamente una garanzia di sicurezza perché dà continuità nelle persone in ma poi consente anche di immagazzinare l'energia prodotta dai pannelli fotovoltaici e usarla di notte quindi toglie il problema della discontinuità delle fonti rinnovabili la parola continuità l'ho appena usata, l'hai chiarita molto meglio, consente di fare questo cioè di evitare che ci siano intervalli in cui io non ho disponibilità di potenza perfetto, grazie professore poi lì c'è una telecamera, vedete? bravo a Leonardo magari, dove Leonardo? Perché volevo chiedergli allora questa eh, telecamera e altre, no? Che ce n'è un'altra lì, è una telecamera ad alta definizione. Chi mi aiuta a capire dove è collegata e come? Dove è Leonardo? Eh, è scomparso, lo chiamiamo. È una telecamera collegata a circuito chiuso a una vostra rete di sorveglianza e mandata in streaming alle centri di controllo delle forze dell'ordine. Quindi un'installazione del genere in una periferia a rischio consente anche di illuminare delle città dei, dei punti critici eh, con eh, telecamere che consentono l'immediata identificazione non solo di eventuali vandali ma anche di situazioni di pericolo che possono esserci in queste periferie ed è eh, visibile anche le immagini sono visibili anche su smartphone. Quindi praticamente vedete che è una situazione integrata. Se poi facesse molto molto caldo, molto molto freddo, Potrebbe vero Presidente installare questa soluzione che invece è completamente isolata e magari in ambienti eh, molto sfidanti come la montagna, l'alta montagna oppure sfidanti al contrario come i paesi arabi dove fa molto caldo, eh, una soluzione del genere completamente isolata, quindi anche con aria condizionata fortissima, praticamente consente di anche avere un'oasi di ristoro ehm, eh, c'è la ehm, come dire la ricarica delle macchine che dura al momento 20 minuti almeno eh. quindi diciamo che è proprio una soluzione modulare c'è tutto, poi chi vuole, invece vuole si siede lì, aspetta e può ricaricare il cellulare perché ci sono um, impianti anche di ricarica e capita a tutti francamente di avere il cellulare a zero e di non riuscire a aver dimenticato anche la ricarica in auto, non ce l'hai, l'hai tolta via sei a zero, ma noi senza smartphone non sappiamo vivere più quindi si va nel panico e avere una soluzione anche invece di ricarica pubblica come questa francamente è anche una condizione di sicurezza, penso anche a noi donne no? che ehm, francamente sotto una telecamera e di fianco a una presa elettrica ci possiamo sentire più protette. No? Se mi permetti, Laura... Volevo cogliere le cose che hai detto perché stai parlando di integrazioni tecnologiche. Prima ho sentito delle cose molto importanti, poi hai parlato di una sfida che è quella del raggiungimento di alcuni obiettivi comunitari, molto importanti perché hai parlato di energia e vi ricordo che un sistema di trasporto è un sistema energetico che tanto più va verso la mobilità elettrica, tanto più si parla di energia elettrica, per cui la sfida è lì dal punto di vista tecnologico ma mai parlato di altre infrastrutture allora questo elemento, adesso ve lo dico dagli occhi di ricercatori io dirigo da dieci anni un polo di ricerca che si occupa di mobilità sostenibile abbiamo fatto di tutto, da macchine sportive a sistemi di ricarica rapida ma questa occasione qui, bellissima, io il vendito non lo conoscevo oggi scopro un mondo, ho sentito parlare di numeri favolosi, no? 810 ma voglio farla breve, eh, la parola chiave è dal, dal chiuso, dall'indoor all'outdoor, la scoperta, è, diciamo Leonardo, un collega che chiamarsi Leonardo, però l'altro la provincia il nostro riferimento, la scoperta dell'integrazione di questi mondi è favolosa anche vista da ricercatori, perché qui vanno a convergere, chiamiamole infrastrutture telematiche, perché se mi parli di telecamera, raccolta dati e sì per la sicurezza ma anche per il controllo di un territorio, per il monitoraggio di dati locali. se mi parli di servizi, tra l'altro queste macchinette eh, io all'inizio mi lagnavo che bisognava prendere la bottiglietta sotto e ci incastrava la mano eh, sono sempre più meravigliosamente robotizzate ci sono i cestelli che si alzano, eh, ti trattano bene, parlano, fanno di tutto e quindi sono tecnologicamente avanzate di bellezza e colori perché c'è bellezza e colori e non ci dimentichiamo, noi siamo un paese che viaggia e vive di quello quindi questo è un vettore di crescita a tutto campo dove anche il freddo ingegnere non lo siamo mai, non tutti dicono che siamo qui il freddo ingegnere trova il cimento no? trova il modo di parlare di batterie di sistemi di ricarica, di bellezza, di integrazione, di stimolo e non solo, oltre a, integrare... oltre a integrare tecnologie, si integrano idee e persone non a caso, hai parlato di integrazione di eh, piccole e medie imprese sistema vendita mondo università grandi imprese quindi c'è un connubio che a mio avviso è quello più importante per noi di crescita sicuro sentiamo a Enela adesso magari così ci racconta questa grande sfida di elettrificare i trasporti del paese buongiorno sicuramente questa sfida, c'è la volontà da parte di Enel di installare ben 2.800 infrastrutture di ricarica entro la fine dell'anno, quindi Quante? 2.800, c'è cioè poi... quest'anno, fino ad arrivare a 14.000 infrastrutture di ricarica entro il 2022, questo è il minimo dichiarato. 14.000 esatto. entro il 2022, esatto. ovunque. ovunque, stiamo parlando di un investimento importante che va dai 100 milioni ai 300 milioni di euro finiti. Enel è convinta che con questa operazione si possa dare una mano e si possa smuovere il settore della mobilità elettrica. È fondamentale quindi che una società come la nostra si muova per prima e non arrivi dopo rispetto ad altri. È anche fondamentale quelle che sono le dichiarazioni che sono state fatte anche ad esempio da FCA il primo giugno durante la riunione per gli azionisti dove finalmente anche loro iniziano a sposare questo progetto e c'è la volontà quindi di un sistema di andare verso soluzioni di mobilità elettrica e questo è molto molto importante Allora l'Italia ricordiamo che è il leader delle rinnovabili voi siete un player mondiale sulle rinnovabili l'energia pulita l'abbiamo inventata praticamente noi eh, sia come idroelettrico e sia come geotermia e abbiamo anche... I, i vostri primi pannelli fotovoltaici di 40 anni fa ancora funzionano, quindi eh, lo sappiamo fare, eh, le prime auto elettriche sono state create in Italia, purtroppo il produttore nazionale non ha colto la sfida ma eh, altri player l'hanno fatto e comunque il mercato è ormai globale ed è una marcia inarrestabile, quindi queste cose le sappiamo fare, sono tutte esistenti, quello che vediamo è tutto già esistente, si tratta di integrarli, no? integrarli, ma la sfida qual è? Arriveranno degli incentivi europei sulla mobilità sostenibile secondo voi? Lo aspettiamo tutti con ansia, sinceramente. Eh, credo che con le dichiarazioni di, eh, di FCA finalmente eh, potrebbe esserci una svolta anche da questo punto di vista. Eh, ripeto però quello che sta facendo l'Enix è non aspettare gli incentivi. Quello che sta facendo Nedix è quello di muoversi per prima, iniziare noi ad investire su dei soldi. Okay? Parlare di un investimento di 100 milioni, e 300 milioni di euro per un'azienda, anche se un'azienda come Nedix è un qualcosa di molto forte e importante, vuol dire che ci crediamo davvero e ci crediamo davvero nel momento in cui Enel fa una società che si chiama Nedix che si occupa esattamente di fare solo questo mestiere qui, e andare a eh, muovere, promuovere la mobilità elettrica di andare a, a, a, a diciamo, integrare sul territorio nazionale soluzioni innovative e questo secondo me è molto, molto più importante forse anche degli incentivi che probabilmente arriveranno e che stiamo aspettando ovviamente. Certo c'è grande interesse ma intanto incominciamo a usare i fondi europei che ci sono, Ricordiamo che la mobilità elettrica è incentivata all'interno di grandi misure dal um, programma quadro sulla ricerca e sviluppo, il pacchetto energia circolare e uh, infiniti altri fondi e qui devo dire che questo progetto rivolgendosi in particolare alle periferie eh, potrebbe accedere anche a fondi europei sullo sviluppo e sulla coesione sociale, il FESRA. Quindi, eh, io dico che bisogna lavorare con altri partner europei, la prossima sfida Leonardo, è lavorare con partner europei perché i progetti europei si fanno con 3-4 player europei e eh, sono certa che ci siano partner europei con cui potete lavorare e eh, nel momento in cui avrete anche delle partnership forti europee potrete avere accesso anche a questo genere di situazioni vi sì, dai proprio via per ricordare due cose importanti oggi sono qui presenti dei, dei presidenti di consorzi industriali sono presenti dei operatori tecnici e finanziari di altissimo livello, i principali del paese e Banca Intesa San Paolo già sta finanziando il nostro progetto il nostro piano industriale hanno fatto una riunione di 5 minuti di orologio per decidere l'investimento sul nostro piano industriale, perché è bastato vedere e rendere la relazione d'apertura per avere poi da Banca Intesa San Paolo, eh, quindi la nostra diciamo così, banca di riferimento, un investimento integrale per esempio delle esposizioni che stiamo avendo oggi. Quindi eh, sicuramente la gestione tecnico-finanziaria di questa fase di transizione e il contributo che vengono da alcuni divisori contabili di altissimo livello che ci abbiamo abbiamo qui presente il dottor Gobbo che è uno dei, dei, dei principali che sta collaborando con noi già da tempo su queste iniziative sicuramente aiuteranno a realizzare e a veicolare questa importante iniziativa però diciamo che su banca intesa San Paolo c'è la nostra scommessa industriale passiamo il microfono allora all'ingegnere Rogero Ricchioni come mai avete creduto in questo progetto e, e, e cosa ne pensa? Allora, eh, sicuramente il progetto è legato a una controparte per noi che è un, eh, un cliente consolidato. Un gruppo solido. Tanto, tanto, tanto tempo. Questa è una cosa importante perché effettivamente cioè, vorrei togliere i dubbi dal fatto che non facciamo le decisioni di, di finanziamento 5 minuti. No, non conoscevate il cliente per questo? Ma per rassicurare tutti che mi metto con i soldi poi mi interessa no, no. c'è sempre lavorare per tanto fare io lavoro eh, al centro per l'innovazione in Tesafari, Tesafari 907 è una società dedicata a progetti innovativi e con questo problema di finanziario e di innovazione ci sono dei conti so quanto è difficile trovarsi di fronte a realtà che non sono soluzioni date ma dei, dei ragazzi che hanno appena cominciato l'iniziativa sono molto difficile poter supportare quel tipo di, di iniziativa eh, in questo caso siamo in una situazione molto diversa questo, se vi permetterete, fare un breve scursus è una situazione in cui eh, il progetto potrebbe addirittura risultare promotore dell'innovazione e dell'innovazione dell cioè questo tipo di progettualità intattuale un che può stare in piedi e permettere a automobili elettrici di caricare in un contesto che funzionerebbe comunque come punto di elettrica, di sicurezza e di portare. Questa secondo me è una caratteristica che i progetti innovativi eh, hanno, hanno, quando poi hanno successo, il principio è quello della barriera corallina. La barriera corallina è un ecosistema che nasce in una delle zone più desertiche che possiamo immaginare, perché nasce in mezzo a un oceano dove la quantità di concentrazione di vita è assolutamente minima. Lo sviluppo di infrastrutture che sono tutte queste, queste scogliere, per cui si creano degli ecosistemi, permette di, di sviluppare una serie di soluzioni che si valorizzano e creano sinergia una con l'altra. Il servizio al cittadino, eh, l'utilizzo, al consumo, e la sicurezza e altro, sono delle situazioni che possono consentire lo sviluppo di qualcosa di nuovo, che è naturalmente vertica, però cioè, oggi è una cosa che, che, che sta partendo, su cui abbiamo necessità di vedere un player importante a partire, perché eh, è necessario creare una base, tutti per che possono essere finanziari. E, e agevolazioni questo è un problema che potrebbe, sicuramente accederlo quindi di vista sarò sicuramente eh, poter vedere che cosa sta andando bene, che esempio quindi siete una barriera corallina nel mare della sostenibilità e veramente un bellissimo augurio io direi facciamo un giro finale con diteci quello che volevate trasmetterci e non abbiamo detto professore, prego Intanto questa cosa della barriera con la rina è bellissima, sì, è, sì, sì, sì. è poetica direi. La barriera con la rina però è anche molto delicata, allora quando nascono nuove culture è la fase più delicata, la crescita, bisogna stare attenti a vari fattori, cioè, però c'è cioè, la, la vita che nasce, allora volevo anche dire che noi siamo un paese che si sta rilanciando secondo me perché le idee stanno rimanendo fuori è noto, non so perché è una, una crescita di entusiasmo, eh, soprattutto per quanto riguarda me la tecnologia, l'innovazione tecnologica può essere un elemento della barriera, non l'unico, ma un elemento e volevo anche dire che i nostri ragazzi, io faccio un professore universitario, quindi devo anche avere un'attenzione alla formazione no? dei, giovani, dei giovani ingegneri, i nostri ragazzi stanno trovando in questo settore un grandissimo scenario di interesse personale di crescita professionale al punto anche che nascono una piccola consultata le cosiddette start-up start spin-off se non c'è la barriera che le sostiene e l'amico della banca lo perché poi ci sono anche i fattori economici se non c'è la barriera che le sostiene diventano Usate la parola fuffa, taglia fritta, numeri che stanno da qualche parte, abbiamo fatto 15.000 start-up, poi l'anno dopo, tre mesi dopo, sono morte tutte e hanno prodotto tre apps. Allora se invece c'è la barriera, attirano i pesci colorati, diventano cose che nascono e vivono, come noi stiamo provando a fare, perché qui c'è anche un altro lavoro. La Benissimo. Grazie. Tra l'altro questa idea dei talenti è molto importante professore perché l'Italia ha bisogno di talenti, ma i nostri giovani, voi che siete giovani, come ecco, lo potete confermare, sono molto interessati alla sostenibilità, quindi preferiscono lavorare in aziende sostenibili anche dove guadagnano meno piuttosto che andare a lavorare anche in multinazionali eh, di altri comparti che non hanno quei valori etici, quella spinta green che loro invece sentono fortissima, quindi questo settore della mobilità sostenibile e del vending sostenibile ehm, può avere grande appeal anche da parte dei nostri giovani. Enel eh, cerca sempre i nuovi talenti, cerca sempre di stare sulla frontiera dell'innovazione, ora lei in particolare sulla mobilità sostenibile, e qual è l'ultimo messaggio che ci vuole lasciare Beh, l'ultimo messaggio che vorrei lasciare anzi mi ricollego questa parte qua dei talenti perché mi piace e quello che mi piace raccontare è che a me piace, racco, piace lavorare nella mia azienda è un'azienda che ci crede è un'azienda che vuole fare davvero le cose è un'azienda che sta investendo tantissimo e noi per primi sentiamo questa voglia da parte della società della nostra società di crederci di fare delle cose, quindi si lavora anche se stressati, forse si vede dal volto, però si, si lavora eh, alla sera arrivi felice, sei contento di aver fatto qualcosa, di aver dato qualcosa al sistema Italia, sei contento perché stai facendo qualcosa di davvero utile per tutti e eh, è nel, appunto il messaggio che voglio passarvi è questo qui, ci sta credendo, ci stiamo credendo pesantemente, ci stiamo credendo tutti e eh, credo che la mobilità elettrica da qui ai prossimi davvero due anni secondo me avrà una, un, un grosso grosso estinto benissimo grazie auguriamocelo presidente saluti finali presidente Leonardo allora io voglio sottolineare che questo dibattito oggi eh, ha rafforzato molto eh, il nostro pensiero nel eh, proseguire questo progetto eh, con maggior eh, intensità perché è un progetto credibile da tutti è un pro progetto che noi ci crediamo e eh, tutto ciò eh, porterà eh, insieme a Leonardo Valle a sviluppare tutti i nuovi progetti innovativi che andranno sempre a migliorare il progetto totale di questa iniziativa io ringrazio tutti quanti voi di essere stati qui presenti La e una... allora chi sono? Chi sono? Chi è la squadra? E quindi un attimo di attenzione a tutti voi della squadra perché vi sto ringraziando e quindi inizio da quella bellissima startup nata dal mondo universitario che è Sister Pomos abbiamo qui un amministratore e, e, e, e, e diversi esponenti quindi l'avvocato Donizio ed altri ringrazio la Sapienza nel suo complesso perché se possiamo portare avanti queste iniziative è perché vengono formati dei talenti all'interno delle nostre università e ce lo dobbiamo ricordare quando ne parliamo non tanto bene, voglio ringraziare un'azienda che ha fatto dell'efficientamento energetico la sua missione, quindi la Green Action con il suo amministratore unico, la Longa, e uno degli architetti di punta, il nostro Nico, che stanno lì. Volevo ringraziare la Axet Group che ha permesso la... Eh, evoluzione telematica informatica audiovisiva della nostra azienda che è su tutti i social ha un'app dedicata e riesce a mostrare in virtual reality show le sue strutture ringrazio la Stratego Web che ha fatto un lavoro enorme di diciamo così, integrazione di sistema e ha permesso che funzionasse tutto il canale informativo tra tutte queste diverse realtà Inazio, ringrazio tanto l'industria che sarà leader nella costruzione dell'outdoor e quindi poi a servizio delle grandi iniziative e infrastrutture del paese, che è la Toscana Damiera Industria, che abbiamo qui il vicepresidente e il responsabile del commerciale, volevo alla fine ringraziare i partner istituzionali e effettivi del progetto, la Banca Intesa San Paolo e Enel. Eh, ringrazio tutti i collaboratori instancabili della Dia Design che hanno dimostrato di essere persone di valore e di qualità. Ringrazio la passione, la voglia di stare sempre sull'innovazione del fondatore e del presidente dell'azienda che è Dino Burremo. Okay? Grazie, grazie, Laura. Grazie, Mariana Gra Facchini, il nostro instancabile ufficio stampa. La voglio ringraziare per il dovere. Grazie, grazie tante per l'appoggio. Grazie. Grazie, vado a indossare gli occhiali della realtà virtuale perché voglio vedere nel vostro stand, nell'altro stand, perché in realtà virtuale come verranno queste ci Abbiamo anche, visto che è diventata quasi ora di pranzo, il nostro buffet a qualche minuto è disponibile presso il nostro stand. Grazie.